La creazione di nuove entità su Inkscape può avvenire attraverso due modalità O partendo da primitive grafiche Rettangoli, cerchi, poligoni O tracciando delle curve In questo video ci soffermeremo sul primo caso Partiamo ad esempio eh, disegnando un rettangolo Clicchiamo sull'icona corrispondente e trasciniamo il, eh, il mouse tenendo premuto il tasto sinistro da un punto a un altro del monitor una volta tracciato avremo la possibilità di modificarne alcune proprietà in particolare per quanto riguarda il rettangolo avremo per esempio la possibilità di definire vediamo su in alto nella barra dei, delle opzioni dedicate allo strumento una nuova dimensione in larghezza in altezza. <coughs> Dai campi successivi è invece possibile impostare il raggio di curvatura dei, degli archi di raccordo tra i vari lati, qualora volessimo il rettangolo con gli angoli smussati. Queste modifiche è possibile farle sia attraverso i campi che abbiamo appena usato, che graficamente utilizzando i punti di controllo che troviamo sulla geometria proviamo a fare un altro rettangolo clicchiamo sul tasto escape della tastiera per deselezionare e con lo strumento rettangolo attivo scegliamo preventivamente un diverso colore, cliccando col tasto sinistro del mouse su uno dei colori presenti nella palette in basso. In questo caso proviamo a tenere premuto il tasto CTRL. <coughs> Durante il trascinamento vedremo che eh, il disegno del rettangolo sarà vincolato ad un rapporto. Un rapporto che è indicato nella barra eh, di stato, quindi nello spazio in basso dell'interfaccia e che sarà un rapporto 1 a 1 o un rapporto eh, aureo o un rapporto 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 e così via. In questo modo quindi avremo ad esempio la possibilità di disegnare eh, dei quadrati. Proviamo a disegnare un altro rettangolo, questa volta tenendo premuto il tasto SHIFT, il tasto maiuscolo. In questo modo, come vediamo, disegneremo il rettangolo tenendo fermo il punto centrale della geometria. Ovviamente è possibile combinare l'uso del tasto SHIFT e del tasto, tasto CTRL insieme. in questo modo potremmo disegnare ad esempio un quadrato tenendo fermo il suo centro queste logiche, l'uso dei tasti e l'uso della barra delle eh, proprietà del, dello strumento sono presenti anche con le dovute differenze anche eh, per gli altri strumenti, per le altre primitive che possiamo disegnare proviamo ad esempio a eh, selezionare lo strumento cerchio scegliamo un altro colore e tracciamo da un punto a un altro del nostro monitor disegnando in questo modo una ellisse in questo caso, quello che possiamo fare è modificare eh, il rapporto del cerchio oppure disegnare solamente una porzione del cerchio o un arco in questo caso stiamo lavorando su un'ellisse se vogliamo rendere l'ellisse un cerchio possiamo utilizzare il tasto control e muovere uno dei due eh, punti di controllo presenti sulla, mh, sulla geometria allo stesso modo potremmo disegnare in partenza l'ellisse ce come cerchio tenendo appunto premuto il tasto control vincolando in questo modo quindi la geometria ai soliti rapporti che abbiamo visto poco fa anche in questo caso l'uso del tasto shift permette di disegnare un oggetto tenendo fermo il centro dell'oggetto e in combinazione col tasto control permette di appunto vincolare eh, la forma, il rapporto e anche il centro dell'oggetto. Nel caso del cerchio abbiamo inoltre la possibilità di disegnare un, eh, un cerchio, una circonferenza a partire dal diametro, ovvero da due punti. In questo caso dovremmo utilizzare il tasto CTRL e il tasto ALT. vediamo ogni volta che selezioniamo un oggetto sarà possibile cambiarne il colore cliccando semplicemente col tasto sinistro su uno dei colori della palette è utile eh, segnalare che è possibile cambiare anche il colore del bordo utilizzando il tasto shift della tastiera e cliccando col tasto sinistro su, un, eh, su uno dei colori della palette Con logiche analoghe sarà quindi possibile disegnare altre geometrie. In particolare Inkscape eh, offre lo strumento Poligoni e Stelle, che appunto traccia delle geometrie stellari o poligonali. Sarà possibile dalle opzioni decidere quale delle due forme vogliamo generare e eh, allo stesso modo sarà possibile definire ad esempio il numero di lati del nostro poligono regolare altre opzioni che modificano per esempio la eh, rotondità della geometria sono disponibili in questo strumento altre, altre primitive eh, offerte da, da Inkscape sono ad esempio la spirale e anche in questo caso ovviamente avremo margine per eh, modificare alcuni aspetti della, della geometria creata per finire abbiamo uno strumento più complesso eh, che permette di tracciare eh, dei parallelepipedi chiaramente bidimensionali prospetticamente scorciati